Bentornati ragazzi su Officina del Pilota, oggi dopo innumerevoli auto, migliaia di chilometri, rettoli di benzina e treni di gomma a profusione, vi faccio una domanda, meglio, cambio automatico o manuale? Scopriamolo insieme! Sì, lo so, il cambio manuale, tre pedali, punta attacco, gestualità, tutto quello che vuoi, ma se ti compri una GT 3992 col cambio manuale, sei Interazione uomo-macchina, più elettronica a gioco, ma tempi di cambiata notevolmente ridotti. Volete un fazzoletto? Senti, senti. Possibilità di tenere entrambe le mani salde sul volante in fase di cambiata, il che si traduce in un miglior controllo del mezzo. Poi se sei Alan è tutta un'altra storia È partita un po' Camus! a noi, ora capite perché certe auto non possono essere manuali? Grassa, grasso. Doppia frizione, quindi abbiamo questa accelerata in scalata che rispetto ai mh, elettroattuati faccio un esempio, GTAM. a me piace più questo si diverte ma che diceva della gtm ragazzi che dire manca un pedale ma tanta tanta roba dai su lo so che volete manuali Vai! quale auto migliore da cui cominciare eh, della esatto. macchina con sto cambio, col cambio manuale in genere Esatto, il cambio manuale aggiunge un punto di contatto tra pilota e auto e ci regala quel senso di controllo della macchina unico. Ma quanto è bello quando inserisci la ma... La mar la marcia e senti la macchina che ti trasporta verso l'infinito e oltre l'infinito e oltre che goduria che goduria ma cosa puoi fare con un manuale che non puoi fare con un'automatica? il punta attacco! Se invece. Che da gusto il punto attacco, da gusto! Potrei stare qua a proporvi cambiate su cambiate, tirate su tirate, ma la domanda resta sempre la stessa: meglio automatico o manuale? Se vi dovessi dare la mia risposta, sarebbe manuale tutta la vita. Ma la tua? Veramente carino questo format, bravo Frank. Il nostro Frank automatico versus manuale. Qual è la tua scelta preferita? E che ne dite? Facciamo altri video così? Mi stai ascoltando? Eh? Sì, eh, sì beh, ragazzi, dai, su. Allora, siamo arrivati a 93. 100. Siamo lì. Su, iscrivetevi. Cliccate il pulsante. Ma che cosa gli costa? Che non cosa so, gli È beh. gratuito. È importante per noi fare più iscritti. Iscritti, iscritti, iscritti. Ve la dico, guarda, che se non vi iscrivete adesso a questo canale e attivate la campanella, Chiudiamo, il, chiudiamo YouTube e apriamo TikTok. Apriamo TikTok. Qualcuno di fuori, tutti dei piloti. <ride> esatto. Ma voglia abuso in quel caso. Eh, e addio motori. Ve prego. <ride> non ce lo fate fa. È brutto, è umiliante. Ciao ragazzi! Ciao!